In, in, in, in. Ma volevo dire, tolgo l'occasione, questa è una separata ovviamente aperta con me nello spirito del nostro partito. invito anche gli amici 5 stelle che vengono a fare delle prese qui da noi a intervenire, a dirci quello che pensa, perché noi siamo abituati così, La questo, non si troviamo bene, non allora, se di andare sulla rete e dire che ti ho organizzato questa cosa con tutti i limiti possibili, ci piacerebbe come stiamo sì. facendo qui ognuno per il proprio vero quello che rappresenta singolarmente collettivamente attivate cioè il cervello e dire quello che pensa il bello è il bello grazie oh, bravo, <ride> bravo. bravo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 ancora sto cercando la apertura però penso che le questioni dette qui questa sera e non ultime le questioni sollevate anche da Alfredo Parker eh, che possono sembrare complessivamente come fosse dette così giusto per dire ma non hanno questo significato e non posso avere questo, perché comunque la storia di Gerda, dei lavoratori di Gerda, della terra, dei lavoratori di tutti della città di Gerda, hanno un'esperienza, insieme col sindacato, hanno costruito in questi anni rapporti diversi, sia con le aziende che sia con, con il territorio. A termine, per esempio da quello che so io, e ricordo... Non c'è stato mai un padrone, si sì, è essopiscolo un medio, quant'altro che sosteneva, come sostiene Riva, che parlava con alcuni sindacati, con la Cisle e con lui, e non parlava con la CGE. E poi dopo, successivamente dopo scoprì che colui con cui parlava veniva, come dire, interpretato dalla magistratura come conoscente dei fatti per quanto riguarda la scrittura e credo appunto che la storia di Terni abbia una storia e un significato molto ampio che va sul percorso e sulla strada che indicava Stefano Bolletti, nel senso che se c'è un cambiamento del rapporto fra, fra fabbrica e territorio no? e non solo la fabbrica questa fabbrica. Quindi io intendevo questa fabbrica perché stiamo dentro questa situazione e naturalmente è più giusto parlare di questa fabbrica. Ma se non c'è un cambiamento diciamo del rapporto fra fabbrica e territorio dove i problemi della fabbrica sono i problemi dei cittadini e viceversa, evidentemente non troveremo sicuramente la strada. la strada mai. Io voglio ricordare qui, sono Ricordava vuol dire, Faccar eh, nel suo intervento quando nel 1986, a giù del giovanello 86-87, dietro la vicenda della partenza dei lavoratori del Martè, alla ciaieria alla loro partecipazione statale, il movimento sindacale eh, fece spendere, diciamo questo termine, eh, alle partecipazioni statali. 40 miliardi mi dire, per l'ampliamento dell'aspirazione primaria e secondaria di tutti e per l'ampliamento delle forze. Quindi credo che quel sindacato all'epoca non guardava solamente diciamo, le vertenze interne della fabbrica, ma guardava complessivamente al territorio, perché appunto, come dicevo prima, fra territorio e fabbrica ci deve essere diciamo una unità d'intensa detto questo credo che anche questa assemblea di oggi sia un'assemblea importante perché nella valute della politica in cui versa la politica oggi parlare e sollevare diciamo alcuni problemi dal punto di vista ambientale fa bene complessivamente alla politica perché si rischia dentro a questo eh, incasinamento generale che fattori importanti come quelli ambientali vengono complessivamente messi davanti. Eh? Nel senso che, come eh, il famoso detto, c'è il rischio del posto del lavoro, c'è la crisi, parliamo di altre cose, ma non parliamo complessivamente della tutela dei lavoratori all'interno dell della fabbrica, ma complessivamente dei cittadini e quindi dell'ambiente nel suo complesso e questo vedo che oggi sia stata fatta una, una bella cosa. Ora, per tornare invece rispetto alle questioni proprio della SEMPRE, le cose dette da, da Brizziarielli, io io ho intese quante volte in questo senso? volte, complessivamente. E stanno lì e nessuno le può complessivamente modificare perché sono dati, così come sono dati i virtuali, quelli dell'anno nel senso che sono dati dove nessuno può mettere complessivamente diciamo, eh, una freccia eh? perché se c'è fosse qualcuno che in questi anni poteva dire ha detto, ma non c'è stato il riscontro di dire che quei dati sono fasulli perché questi sono i dati veri io. io non ho inteso in questa, in questa città dopo tanti casini fatti sulle questioni degli ingegneritori, sulle questioni dei dati dell'acqua, sulle questioni anche del PAC 2, quella di diceva Abbessamelli, dei dati che portava il professore, io non ho mai inteso in questa città eh, un soggetto politico e anche diciamo, eh, come dire, eh, uno scienziato, qualche dottore illuminare, che rispetto alla situazione terminale ha portato dati diversi, se non dire che quello fa male. Questo lo possiamo dire a tutti, lo possiamo dire a tutti, Beh, gli il titolo è eh? che vi sì, e allora bisogna che vi fidate anche rispetto a quello che dicono, Pizzarelli zerelli e quello che dicono là, Dico complessivamente, però fatevi finire la parlare, perché è giusto, i consulenti si guardano, quindi il cittadino non può, eh, mettere in mano un consulente e quindi pagare il consulente per, per, per tirare fuori i soldi della scambia quando ci sono le istituzioni che devono tutelare complessivamente i cittadini. Bene, io credo che in questi anni è stato fatto di tutto, di tutto per tutelare complessivamente diciamo, i cittadini. Di tutto. I dati sono questi. Bisogna crederci oppure no rispetto a questa cosa. Luizianelli e, e, e Rossi hanno buttato un sasso nello stagno quando siamo qui questa sera, sicuramente sarebbe grado tutti quanti guardi a dire, no, tra di noi, che sia eh, Rossi Adriano che il professore hanno detto delle cazzate. Sicuramente, diciamo, che il tono sarà sempre quello. E allora comunque, bisognerà incominciare a dirci sostanzialmente che i dati su cui si portano sono dati che complessivamente possiamo ragionare. E non dire che sono dati che, comunque sia, truccono i dati o quant'altro al di là di delle cittadine che possono essere modificate o meno ma la sostanza è quella e io credo che in questi anni è stata fatta una, una programmazione diciamo seria e corretta rispetto a queste cose. là dove invece credo che ci siano dei complessimenti ma sono tutti i miei. pieni per intervenire sono sostanzialmente due uh, i fattori di rischio i fattori di rischio ci sono e sono misurati ovunque, no? Diceva Adriano. E anche le fonti dei fattori di rischio sono note a tutti, le conosciamo tutte. Però non siamo in grado ad oggi complessivamente dire, io penso che il più grande scienziato di questo mondo non è in grado di dire che comunque tra le, le fonti quelle inquinanti e magari il cittadino o il lavoratore che si ammala di tumore dentro la fabbrica deriva dal fatto che dentro la fabbrica c'è magari qualche inquinante io credo che nessuno lo può dire questo nessuno scienziato al mondo può dire questo perché non c'è nessuna causa effetto rispetto a questa decisione e io direi attenzione ragazzi eh Attenzione, siccome lo diceva, non mi ricordo prima se lo diceva il generale rispetto a questa vicenda, eh, sia dei genitori che della, della, eh, della discarica, siamo pretenti perché eh, Rossi è uno di quelli che sta in mezzo rispetto alla versione della, della discarica. Ci sono delle situazioni ancora diciamo, in essere, mettiamole così, su cui credo che non bisogna picciolare la situazione rispetto alle cose in essere che ci sono che i dati vanno come dire raffrontati e ragionati l'altra questione è in termini come dire di prevenzione ora se come diceva il professore noi abbiamo l'ultimo dato l'ospedale dei termini è stato, è stato eccellente no? a livello nazionale però credo che soprattutto per quanto riguarda la prevenzione primaria, cioè là dove eh, si tendono ad eliminare quelli che sono i fattori di rischio. E per quanto riguarda invece quella, quella secondaria, dove si evidenziano i fattori di rischio e si tendono diciamo, a eliminare se la prevenzione viene fatta effettuata nella sua immediatezza. Lì credo cioè, che bisogna invece, come dire, puntualizzare ancora di più, cioè nel senso che sulla prevenzione bisogna effettivamente ragionare e incidere da questo allora faccio una domanda semplice, in Umbria si sta ragionando complessivamente delle due, no, ormai la cosa è fatta, le due asne, Terri, Perugia e quant'altro, si è ragionato in termini diciamo, di, come dire, di, acquisizione di slocazione delle asne, no, una Terri Perugia, adesso bisogna ragionare rispetto invece alle come dire, virgolette alle competenze specifiche per quanto riguarda eh, competenze specifiche credo che su questa questione della, pre della prevenzione sia un fattore determinante per quanto riguarda le politiche dell'asile e per quanto riguarda come dire ragionare rispetto ai dati che sono stati portati qui anche questa sera. Sì, buonasera, io sono Laurenti, sono consigliere in circoscrizione alla Est eh, di minoranza, come salvati non sono del PD, quindi eh, sono fase, eh, in una fase un limbo, quindi non posso darvi darmi. Eh, per quanto mi riguarda come consigliere di circoscrizione da sempre eh, ho sentito dico, il problema eh, dell'inquinamento dell'ambiente, dell dell'inquinamento della mia città. Eh, sono consigliere quando avevo 18 anni ormai sono 17 anni che sento in prima persona questa lotta e porto avanti questo discorso eh, non solo come consigliere ma anche come cittadino abito qui a Torano quindi nel senso la zona eh, la conosco. e le problematiche ugualmente eh, quello che mh, volevo esprimere è che mh, facendo una rapida ricerca stamattina su Inferno e che ho deciso di partecipare a queste ha trovato dei documenti del 2000, rilevazioni dell'ARPA, una relazione fatta da Manuela Castellani e da Viola del 2000. Sono rilevazioni eh, disponibili, sono su internet, sono pubbliche a tutti quanti. Eh, questi dati, comunque, eh, indicano una situazione per l'area di Bresciano sicuramente problematica rispetto a tutto il resto della città. Eh, delle parole del dottore. Io non ho ricevuto nessun feedback, nessuna eh, relazione in merito alla zona di pisciano rispetto al termine. Vorrei che il dato per un anno fosse venuto. Questo perché nel momento in cui il PD fa una conferenza che dice termine come è tanto, io l'ho vista come una provocazione. Va bene. Però questa provocazione ha detto, mettiamo che il PD voglia giocare questa partita, voglia un attimo fare una campagna senza preconcetti. Vedendo qua diciamo che questi preconcetti, nel senso non già svanire, nel senso come se ci fosse già una risposta sul tavolo, questo eh, comitato, questo gruppo che si deve creare, mi sarebbe piaciuto che eh, contribuisse a dare delle risposte, a dare una risposta a questa domanda. Se il termine è come tanto, perché tanto si muore, ma termine, lo sappiamo, se il termine si muore oppure no. Cioè la morte eh, non è solo una situazione eh, eh, quindi vabbè, per quanto ma eh, ha tutta una serie di problematiche che poi indicavano eh, a tarano il bestiame, negli allevamenti eh, quando il dottore parlava dei tumori all'intestino che crescono, sì vabbè, può darsi pure che è l'arrosto, però può darsi sicure che queste cose si inseriscono nei in mortaggi e entrano nella nostra catena alimentare comunque cioè tutti hanno un'occhio tal'è, anzi, parte proprio dall'acqua del io ritengo okay, eh, che le polveri di pesciano, non fuori d'antimilogria, ma Prisciano hanno un pH superiore rispetto a svegliere le altre polveri, a terra. hanno del calcio superiore, ci faranno gli ossi, il magnesio superiore, il vero uguale, ma anche il cromo, il piombo, il manganese. È possibile avere degli studi nel lungo periodo che che ci spiegano l'impatto di queste polveri sulla nostra salute io dico, se sono polveri, nel senso, se non fanno male, ci possiamo fare pure che stanno in non mi interessa. Sono polveri, la ciaieria, eh, sappiamo che sono cresciuto con la frase, la acciaieria non fa caramelle, però c'è da tanti posti di lavoro, quindi dal punto di vista possiamo dire che è un'altra a cui abbiamo già accettato, abbiamo già dato una risposta. Però nel momento in cui queste polveri non ci fanno male, perché se queste polveri, oltre a spostarci, ci fanno anche male, vediamo, che dobbiamo impattarli in maniera diversa. Uh, personalmente io credo che si debba ancora dare questa risposta se a termine come dati, nel momento in cui abbiamo, yeah, fuori... fuori... <tose> questo, questo, questo. questo possa essere risolto va bene, per quale motivo? Perché, uh, dico questo, perché il monitoraggio è un'ottima cosa, il touchscreen, vabbè, magari saranno degli display da qualche parte che tu si il sito internet uh, è anche una cosa più economica. Però al di là di questi dati sì, sì, però, al di là di questi dati eh, del monitoraggio bisognerebbe fare anche uno studio su tutto quello che è successo su, a termini negli anni. Ad esempio, quando hanno fatto gli scarmi per la cardinetti hanno trovato la il laghetto di e Savaretti, quello non è che lo vediamo eh. con di il monitoraggio. Questo lo di eh. questi giornalisti che ci stanno i laghetti. No, non è che è vero, l'abbiamo misurato noi, se mi consente. La... Io che l'ho misurata è come la vicenda della diossina, l'avrei falsificata, allora sono proprio incapace di intendere e di volere. L'ho misurato e poi l'ho falsificata. Non è che sì. non Quello che mi, mi sarebbe piaciuto da questa riunione, dove c'è ovviamente lo stato maggiore del titolo di Arnano, il senatore, il senatore, il sindaco, il tutti quanti si investe in un tavolo dove discutere di questa cosa e analizzare e portarla avanti un PD che abbia la forza di costruire qualcosa e non di darci una pagina già scritta questo mi sarei aspettato e questo mi augurerei che si possa fare grazie io c'è PD sono di noi dobbiamo presentarci, sicuramente il sistema non è pesante siamo tutti, però nemmeno avrei la tranquillità che Demi sia da un punto di vista ambientale una realtà tranquilla, per così dire. La mia continuazione nasce dal discorso delle centraline. Cioè, prima sullo spiziarelli c'era la Numeria delle Grazie, noi per anni ci siamo visti, ormai la Scelta delle Grazie dava dei dati diversi completamente da quella delle altre città. Quindi sono sono fatti un sacco di ricerche, eventi le veramente... sue tutte le cose, poi si è scoperto l'altro anno eh, che c'era una strumentazione diversa, in delle Grazie c'è una strumentazione nuova, nell'altra c'è una strumentazione vecchia e sottostinabile. Quindi altre regioni che c'erano questo tipo di strumentazione applicavano un fattore correttivo che invece qui non era stato applicato. Adesso, passando quelle centraline dalla, dalla, dalla provincia all'acqua, eh, sono state modificate la strumentazione. Quindi la strumentazione, vedete, diciamo un e dell'altra centralina che funziona quella di Agarara, è diventata quella delle grandi. E i risultati sono stati, diciamo, molto simili. Non sono cambiati completamente, è cambiato completamente lo scenario e in pratica si vede che il superamento del, del, del limite delle torri risottili c'è ogni volta che non piove. Quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché ha piovuto molto spesso, ma in quasi tutti i giorni che non pioveva, tutte e tre le centrali sembrava che si assicurava a volte anche molto abbondantemente il, il limite imposto del RFL. Altra considerazione, fino all'altro anno è vero che c'erano 13 centrali nel corso, c'erano anche le centraline industriali e a Trichano c'era una centralina, c'era una centralina malata, adesso è da novembre e queste centraline non danno più dati, sono morte, sono, non, non è più possibile accedere ai dati di queste centraline, che okay. credo siano invece molto importanti dal punto di vista del controllo anche di in zone che stanno vicino alle aziende. Allora perché io vorrei chiedere, come mai c'è questo diciamo, attendismo? e non si impone attraverso l'AIA l'azienda di finanziare il, diciamo, il mantenimento, la manutenzione di questi locali. Io non so se queste ripartiranno, quando ripartiranno, come ripartiranno, però credo che ormai sono passati da novembre, sono passati sette mesi, quindi credo che sia ormai indispensabile eh, che questi vengano un'altra volta rimesse in condizione di funzionare, soprattutto i dati siano accessibili. Attualmente non, sono, non so se i dati arrivano in provincia, se ancora funzionano, ma non si accede più ai dati di questo. Altro discorso è quello dell'ingegnerimento. Io non so quanto gli ingegneriatori diciamo, possono incidere dal punto di vista scientifico, però credo che in una situazione tutto sommato compromessa ogni fonte di inquinamento che si mette provi qualcosa in più. E allora anche qui siamo riusciti in qualche modo a sconturare eh, una battaglia fatta grazie anche diciamo, alla presa di posizione del sindaco che ha cambiato un pochettino la filosofia dell'ambito del rispetto a quello regionale, per cui si è passati in bari al bruciare di più invece a poterli riciclare e usare. Però è ripartito nel frattempo un altro ingegneritore e ne stava a ripartire un altro che quasi tutti davano a quel morto, quella della che era in via di estinzione e che sembrava non dovesse più ripartire anche perché era economicamente non contagioso, diciamo, sembra invece sia stato acquistato da Marito di Ravenna, qualcuno che venne, quindi molto probabilmente anche quello che partirà. e allora che qui che si può fare? è cioè, possibile che quell'ingegneritore diciamo, quell possa partire senza aia, senza via? È possibile sì, questo? È, che, è, perché aveva fatto la domanda, ancora ah, la legge non era quella lì, cioè io perché No, 30. perché è di dimensioni più piccole sì, però, rispetto, però rispetto all'area. La legge che ci sta adesso potrebbe fare quelle cose. No. No, no, a me risulterebbe sì. Comunque io credo che non è che un impianto che parte nel, nel 2000, autorizzato nel 2000, va avanti fino al 3000 perché era stato autorizzato allora e nessuno può intervenire per impedire che si veda a funzionare, anche perché questi due impianti brucierebbero non nel rifiuto del territorio nord, ma brucierebbero il territorio nord che vengono in altre regioni, 12, C, che dice che Terti è una delle situazioni critiche del Sono qua, Terti, Poliglio, Perucia sì, e Corciani, diciamo, per non è che stiamo per Terti. E oltretutto, mentre per le altre diciamo, realtà critiche è previsto un miglioramento nella modellistica SFA dal da 2015 al 2020, nel termine invece questo miglioramento non è previsto. E non solo per i polveri sottili, i sta di sopra della soglia di produzione superiore, sta sopra anche per il l'ossidio d'azolto, sta sopra per il niger, sta sopra per il mezzo aprile, quindi non è solo una questione di polveri sottili. E tra tutte quante le misure che sono state fissate, è chiaro che si gira principalmente su quella del traffico per esempio, il traffico è stato preso proprio, proprio lì si impone proprio per ogni 5 anni del patrimonio del 5% il traffico pesante si è chiuso completamente, del 70% fino al 2015 e del 100% del 2020 è stato messo in accordo col Comune, è stato messo un finanziamento di 60.000 euro per l'estensione della TETRIELE lì si parla di estendere la TETRIELE di fare piste ciclabili, stanno indicate una serie di misure e vanno prese però io vorrei che vi chiedere è possibile che il Consiglio Comunale siano delle, degli atti di indirizzo che chiedono di riaprire la satil, mentre il piano provinciale e il piano regionale dice che in accordo con tecnici, i funzionario del Comune tecnici amministratori, si è fatto diciamo, un processo in cui si è stanziato, è previsto l'improvlo di 60.000 euro per estendere la slave, io credo che eh, la situazione sia in, in ogni caso non così profita che ci viene descritta e credo che bisogna intervenire. Cioè anche questi dati, come diceva prima Pizzeretti, cioè non ci possiamo limitare a leggere. Cioè se si se, se segnala da tanti anni che le grazie è una situazione di sofferenza, in tutti questi anni che si è fatto per le queste persone, Sono passati più di 10 anni da quando abbiamo capito che la grazia c'era un problema serio. E poi adesso capiamo che non sono solo le grazie, non è E poi allora no, che si passa? Lei con solità mi non so c'è niente? Grazie. Posso faccio solo aggiornare? No, volevo dire che io sto qui come cittadino del comune di Terni, nel senso che eh, lavoro all'acciaieria, è, è un primo passo insomma, verso magari la tomba, in più sto dentro questa conca e quindi mh, credo che era giusto filmare questo evento perché mh, il tema era fondamentale per noi cittadini ecco. quindi um, al di fuori di un discorso politico di movimento e di altro il filmato verrà anche fornito agli esponenti del PD quindi non, chiunque potrà rivederlo e um, magari potrà farlo vedere anche a molte altre persone qui de, de, del territorio incluso. Sì, però facciamo parlare, che non parlare, secondo me è importante il punto di vista del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro. No, allora, io volevo solo dire una cosa perché vi continuo a dire così, quindi all'intervento del signore che diceva che allora noi dobbiamo fidarci dei dati che ci sono, va bene, però da gli interventi di prima è emerso che i giornalisti scrivono cose non vere e i cittadini sono ignoranti perché ignorano allora gli unici che dicono che non si sono gli amministratori l'arpa, i tecnici e quant'altro non credo che debba essere così lui mi dice che ci dobbiamo fidare i dati non ci sono se vi se no. il mio intervento non ho detto questo più volte è stato detto che i cittadini ignorano, e i giornalisti scrivono cose non vere, che risulta che a Terni ci sono l'anti di trope e Quindi c'era o non c'era? C'era o non c'era? Non c'era una c'era Allora è leggera o Quindi anche questa leggera. Oh, ma sono campione, Mi dice, Evidentemente sì. sotto la discarica non si può trovare il vino davvero, perché sennò se ne sì. no se non fai su una vignetta, perché parliamo? Cioè nel senso che c'era il combo, è, è stato trovato perché è un derivato dalla discarica, una discarica che più di 100 anni, è evidente che lì sotto il vino si trova, ma non c'era l'acqua e stanno provando la soluzione per fare sì, l'arco se scambi una buca la buca si riempie va bene però cioè, allora non diamo informazioni strane o false no perché mm -hmm. se c'era è stato trovato normale a, a, se stava so, sotto alla discarica c'era però contemporaneamente se ci, ci dite no non vi preoccupate perché non c'è più sono state trovate le soluzioni stanno trovando sono state trovate le soluzioni per la galleria si sta trovando e si sta riscondendo c'è un contenzioso con l'Ast, che okay? tutti fanno finta che non esiste, ma che è ormai da anni, rispetto al governo di quella fiscalia. Di un governo di una discaglia che più o meno ci ha il quantità da ceglieria okay, di zona. Va bene, però quello stesso laghetto, chiamiamolo come ci pare, sarà andato nelle palle? Cioè, da qualche parte sta andando se il signore è. È che sta andando via mi dice che non esiste causa e effetto tra quello che c'è in questa città tutto cioè qualcuno... no, scusami? Scusami. non tutto presente c'è qualcuno scusa io ho detto c'è cioè qualche scienziato sì, che scienziato. può sì, io... dire chi è ma è. è naturale ma se c è naturalo... chi è chi è chi è chi è chi è chi è chi è chi è chi è No, no la comunità termana la comunità di termana vorrebbe che a livello istituzionale venga fatto no. uno studio epidemiologico Sério? che serio, cioè serio nel senso dove ci sia il dottor Brizianelli ma anche altre figure, altri scienziati che vengono no, scelte. So dai cittadini, che vengano... Dai cittadini, che vengano... Dai cittadini, che vengano... Dai cittadini, che vengano... Dai che vengano... Dai cittadini, Dai cittadini, che Dai Dai cittadini, Dai un'altra cosa è riuscire a proporre un tizio da mettere a supervisione dei quelli che sono stati in giardino ma si, si trova si troverà non esiste solo il dottor Pizzaletti ma faremo qualcuno che c'è dentro e poi un'altra cosa c'è una ragione scusa non la faccio più in fondo come ti chiami? voi siete venuti con un atteggiamento Scusate, eh, però penso che sia importante che anche la, la cittadinanza dia dei feedback al partito, giusto? Siete venuti con delle cose? Questo è così, ce l'avete proposto in questo modo. Ehm, questo è un dato di fatto, eh, qui va tutto bene, qui non c'è niente, eh, L'inceneritore va bene. No, scusate, voglio finire. Eh, è il traffico, ecco eh. Eh, eh, vi dovete rendere conto che i cittadini non sono più disposti a questo atteggiamento di eh, anche presunzione di trattarci a noi come persone che non eh, capiscono più di più tanto, no leggiamo, studiamo anche in modo insomma del tutto personale però ci cioè andiamo a ricercare le cose qui non ci sta più, capito, eh, le persone che tra virgolette hanno il potere, che comandano, che stanno dentro le istituzioni perché non ci crediamo più perché Questo è un atteggiamento suo, lei è... ci credere eh eh. certo eh, Non di niente. io questo è un feedback che posso dare e se il partito come penso che sia è intelligente no, sentì, lo può utilizzare tutto qua poi ognuno fa quello che vuole io ho battaglia a me stessa ma no, no, non è così, non è così ognuno io do questa mia testimonianza perché abbiamo detto che i cittadini potevano intervenire, cioè, capito? però ehm, se voi venite con questi dati così sicuri, eh, eh, cioè, dire, qui non ci sono più bambini che ignorano, c'è gente che si informa, che studia, che vuole vedere se quello che voi dite è veramente vero. Ecco, eh, tutto qua. Che tutti, no? ci saranno altri appuntamenti almeno io mi auguro per approfondire il tuo aspetto darei la parola un attimo eh, al, al Dio Romanelli che è l'ospite a eh, spare di altri che abbiamo chiesto di definire un suo punto di vista io ho su due questioni che meritano tutti gli interventi della signora. Siamo una riflessione molto importante, il rapporto tra dati, informazione, tecnica e competenza. Allora, cioè, eh, qualche mese al suono, la stampa locale, prendendo a, a spunto una ricerca parziale nel 1911 fatta a Roma pubblicò uno scritto di a termini di cui muore quanta tante siccome non è vero siccome non è vero noi dicemmo io fui costretto a intervenire spiegando bene, perché era stata fatta parte la sentire la, la, la, la, la capacità era la ricerca sentire esatto la ricerca a parte la, la sui sì, siti di interesse nazionale o in capacità del giornalista a riportare i dati oppure qualcos'altro un assessore consigliere regionale dal gruppo del partito aveva preso a fare tutto il sboscio particolare siccome io sono assai eh, preciso nel mestiere che faccio ho reputato invitando questo signore a un pubblico dibattito a termini in cui si discuteva della faccenda portando i suoi cioè, argomenti e questo non è mai successo. Questo per dire che quasi, la stampa di oggi è in larga misura incompetente Noi abbiamo l'occasione di leggere continuamente elementi scendici, anche su riviste parzialmente scientifiche, come quelle che parlano di salute, sono piene di sciocchezza. Allora, io faccio questo mestiere da moltissimi anni e ritengo di saperlo fare. Se lei ha qualcuno che vuole affiancarmi, venga alle condizioni per le quali lavoro io e il dottor Cocetta può partire dentro, per eh? colui che ha preso la direzione la carta della carted della mia serie in di intenzione, e volentieri alle stesse condizioni, perché noi, siccome la signorina Lungo Fabiusa ha parlato di scienziati che vengono pagati, si capisce, riceve la carta da di una provincia, dell'osservatorio gireneologico che fa un rapporto triennale. 40.000 euro l'anno, con i quali si pagano due, si pagano due ricercatori anno, con 20.000 euro ciascuno. Vuol dire che il professor Fabrizarelli e il dottor non prendono un, un, un, un, un, un, un soldo di questi euro che servono per pagare due eh, precari, due ricercatori precari, e la cattedra a sue spese, provvede computer, alla carta, alle fotocopie e a tutti gli strumenti della ricerca. Per quanto riguarda i contenuti di questa ricerca, quindi chiarito questo aspetto, per quanto riguarda invece la competenza, se lei ha i numeri per farlo, non faccia affrettare le pubblicazioni, veda da dove vengono i dati, prima i metodi che sono stati utilizzati per elaborare, la discussione dei risultati e poi il contesto, cerchi qualche scienziato che vengono a dirci questo. Ma non che si alza la mattina e che dice che la diossina fa venire il mal di testa. se siamo a questo livello, cara signora, io non posso andare d'accordo. Io sono d'accordo che le persone critichino tutto. Ma quando criticano su quella base di dichiarare che nessuno è più competente, succederà un giorno che noi chiederemo il nome e il cognome del macchinista del treno prima di salirci il ministro del premio è uno, competente ma c'è anche qualcuno che sbaglia e tutti ne ma o noi ristabiliamo la fiducia in chi fa un certo rischio, sanno però prova contrario contrario, oppure non andremo da nessuna parte e questo è il problema di conto e questo è che oggi minaccia tutto il ragionamento io sono totalmente d'accordo perché se noi affrontiamo il discorso in quei termini allora va bene ragionare del, di salute Lavoro, territorio, famiglia, altrimenti non andiamo a nessuna parte e pagheremo i danni, continueremo a pagarli perché sicuramente i termini la fabbrica ne lavorerà in pari se non sono questo è il rispetto che io faccio. Ma non dipendo me stesso, perché io sono in pensione, faccio, vengo alle riunioni dell'osservatorio che nessuno mi paga gettoni no, che non ci sono, ma anche gli altri della mia automobile e quindi non ho problemi, se lei diciamo, ci vuole mandare un paio di persone che è gratis, vengono a lavorare con noi, lei invece competente, magari. Sì. Eh, L'ultima cosa... Io spero solo una cosa, che voi tutti i signori cortocapelluti, come <ride> i cortocapelluti, perché sono più intelligenti <ride> perché non mi passa mai problema no, non è di essere è? Io, io non sono di essere intelligente di offendere le sono persone no, no, pensa e mi dice che io sono corrotto di no, sì, fatto mi ha detto che sono corrotto se ho qualche piccata i miei collaboratori sono corrotti quindi mi ha offeso per le conseguenze che sono due cose diverse lei mi ha offeso io, io ho fatto capelli, di... molto capelli, di... molto capelli di... no, eh, Mi ha offeso quando dice che i dati i cortini come i suoi. Ma io ho senza capelli e lo so perché lo specchio l'ho scoperto prima di lei. E sembra esserci Io non sono mente <ride> diretta una signora. No, però il dato sono Quando anche al l'altra che ho stimato il suo intervento. è taranto come termine Penso a precisare che te taranto Prima che intervenisse la regione eh, Puglia, che ha fatto una legge ad hoc stabilendo i limiti di emissione delle diossine a 0,4 nanogrammi per normale nero cubo, veniva riemessa più diossina nello stabilimento di Taranto che in tutta Italia, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Tanto è vero che è stata compresa la, pes la, la pesca sì. del mare piccolo, gli allenamenti e così Questo è, Quindi, quando diciamo eternità, stiamo attenti, io intendevo dire stiamo attenti, non è assolutamente così, più ossina a Taranto che nel resto d'Italia, questa è cosa, dicevo che io spero che siano vere tutte le cose che avete detto voi, perché giustamente ci sono tutte quante le ricerche, gli studi dell'arte, di tutte le amministrazioni, ma tutti quanti respiriamo la stessa area della coppia, sia sta, questi che stanno a Borgo Borio, chissà a Borgo Rio, chissà nella bella Colle dell'Oro o Villa Borgo. Quindi tutti respiriamo la stessa area, quindi, quindi è un vantaggio di tutti che eh, i dati siano corretti e che ci siano meno polveri possibili. E se faccia la raccolta differenziata, Sindaco, Sindaco, per favore, lei è un dottore e noi complichiamo in te.